Buonasera, sono a Lisbona, oggi è il 2 ottobre venerdì, sono le 22.52, mi dispiace ma devo uh, confutare quello che ha detto Lambrenedetto perché io sono qui in zona della metro Moscovide e avenida Dom Joao II. E dove c'è il mio albergo io sarò qui per una notte e c'è un locale che un sushi bar che è pieno di portoghesi guardate vi faccio vedere allora vediamo qua è pieno dentro ok anche fuori gente senza mascherina tranquillamente guardate adesso si fermano anche fuori dal locale e sono logicamente lisbonesi che i locali che affollano i eh, locali tranquillamente ristoranti pub fino a tarda ora oggi è venerdì sera quindi devo confutare quello che ha detto Lambrini: ha detto logicamente se lui va nelle zone turistiche i turisti sono molto pochi quindi troverai i locali vuoti invece guardate qua è pieno, stanno ancora cenando, non so se si vede, però ecco ci sono tutti i tavoli pieni, c'è anche il piano superiore dove stanno, stanno cenando, stanno mangiando sushi, è un ristorante giapponese, ripeto, in Avenida Don Joao II e a Lisbona, in zona metro Moscovide. Quindi qui a Lisbona c'è vita, c'è gente, ci sono i locali che escono e all'interno del locale sono senza mascherina, poi appena escono qualcuno la mette la maschera, altri non la mettono ugualmente. Niente, Lambrenedetto, ti devo confutare, e la prossima volta cerca di andare dove vanno doveva la gente del posto e vedrai che non stanno a casa ma di venerdì sera a Lisbona c'è vita, c'è tanta vita poi ci sono delle ordinanze del governo che richiedono la chiusura dei locali alle 22 ma non tutti i locali evidentemente li rispettano perché qui sono le, quasi le 23, abbiamo detto 22 54, guardate il telefonino sono le 22.54 ora al locale, a Lisbona, e la gente continua a mangiare al ristorante Sushi. Io sono appena arrivato, ho appena ordinato, adesso arriverà la mia cena. E niente, um, un abbraccio a tutti, buona continuazione.